Questa settimana il venerdì dal sindaco fa tappa a Pancalieri, nella pianura Pinerolese, al confine fra la città metropolitana di Torino e la provincia di Cuneo. Paese reso famoso dalla coltivazione della menta, l'erba officinale per eccellenza. Ma non solo la menta, che vedete qua alle nostre spalle sotto la neve in questo momento, ma fidatevi, la menta c'è ed è la grande risorsa di questo paese, insieme ad altre particolarità economiche e produttive. Ce ne parlano naturalmente il primo cittadino. Luca Pochettino, sindaco di Pancalieri, quasi 2000 abitanti, ci fa una piccola carta d'identità del suo comune? Volentieri. Pancaglieri, eh, due anni e mezzo insomma che mi ha dato l'onore di diventare sindaco, ehm, è un paese coeso con una storia, era sostanzialmente una porta daziaria che portava tra il Savoia e il, il Marchesato. Quando poi i Savoia hanno consolidato il loro potere, Pancaglieri si è poi strutturato come, come un vero e proprio paese e ha fatto fin da subito alcune operazioni anche legate al, al dominio della gestione delle acque e questa cosa nel tempo ci ha portato alla grossa fortuna di avere eh, larga parte dei terreni, come dire, interessati da queste esondazioni. Il fatto che, un po' come il, il Nilo, rilascia del limo e quindi eh, rende soffici i terreni, ha permesso nel tempo, con un importante sviluppo dal del 1800, delle erbe officinali. La regina delle erbe officinali, per cui Pancaglieri è, direi, moderatamente eh, famosa, è la menta, in particolare la menta piperita, tant'è che a luglio, qui, quando si, si distilla con ancora qualche refolo su agosto, ci sono grossi profumi di menta e di lavorazioni. Però naturalmente ehm, non è solo la menta, perché eh, tutte le produzioni erbacee eh, hanno eh, facilità a prosperare in questo tipo di terreno. Immaginate che con questi problemi avuti eh, da Covid eh, sono aumentate molto il consumo di eh, tranquillanti, tant'è che a Pancaglieri in questo momento eh, la sta facendo molto da padrone eh, la passiflora all'interno proprio di eh, capsule e quant'altro. Il nostro territorio è eh, fortemente legato alla produzione agricola, ha vocazione ancora agricola, abbiamo però eh, due poli abbastanza importanti di artigianato, quindi capannoni eh, votati al, al produttivo, un po' all'automotive e ad altre produzioni comunque tipicamente artigianali e, ehm, e così c'è stata questa diversificazione. Facile o difficile fare il sindaco di Pancalieri di una comunità così viva che è famosa per il vibe altre manifestazioni? È Un'esperienza che credo tutti i cittadini dovrebbero fare per rendersi conto delle difficoltà e, del, e dello stare eh, in, questa, in questa posizione. Certamente un onore grande, una cosa molto bella. Certo, non farlo con, con Covid sarebbe stato forse anche più interessante e questo ha complicato anche se pare di no, ma è stata veramente una complicazione dai bilanci, alle disponibilità, agli incontri, al poter fare delle cose ed essere molto concentrati su questo di questi giorni eh, stiamo finendo delle aule da ridare a, eh, per implementare eh, i diciamo servizi e, eh, a disposizione proprio delle, delle associazioni, abbiamo molte associazioni, immaginate che noi abbiamo una comunità eh, per il 10% composta da eh, persone che arrivano eh, dal, dal continente indiano eh, perché all'inizio l'agricoltura e poi la produzione comunque chiede eh, mano d'opera e eh, quindi abbiamo anche riservato loro uno spazio proprio per eh, proiettarci verso il futuro. Quindi bello, non facile, soprattutto in questo periodo, però eh, di grandi, grandi soddisfazioni. Lo consiglierebbe a tutti i suoi concittadini un impegno del genere perché è formativo? Assolutamente sì, la morale e eh, eh, le prove a cui si è sottoposti, di pazienza, di comprensione, eh, elevano secondo me molto. Eh, tornando invece a quello che è un momento che speriamo quest'anno di poter celebrare. A pieno torneremo a, al, al Viverbe a settembre, eh, ma abbiamo anche intenzione, essendo entrati nel distretto del cibo da non eh, troppo tempo, eh, sul, sul quale puntiamo per il rilancio delle nostre eh, produzioni tipiche. Che dicevo prima. Un'altra cosa a cui tengo a dire è che a Pancaglieri eh, siamo, siamo riusciti ad arrivare a, a, ad avere una maggioranza e una minoranza che collaborano strettamente, molto fortemente. E questo secondo me è stato un grosso vantaggio per quanto riguarda appunto il periodo impegnativo del, del Covid.